Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi piccolo video dedicato al marchio Apsan perché Apsan sta lavorando da un po' al lancio di un nuovo drone che si chiama Night King e eh, oggi ha rilasciato un nuovo video, quindi adesso guardiamoci il video che ha rilasciato oggi, poi ne riparliamo qui insieme, quindi adesso partiamo col video. Perfetto ragazzi, questo è Night King. questo drone di cui Apsan ha già rilasciato eh, vari video pubblicitari in cui fa intravedere ma fa vedere davvero poco, eh, comunque oggi ci fa vedere che questo drone eh, avrà eh, sensori anti collisione praticamente a 360 gradi, quindi una novità incredibile per Apsan perché comunque non ha mai prodotto droni con così tanti sensori anti collisione, e poi come ci ha già mostrato eh, in altri video pubblicitari eh, questo drone avrà un sensore ci mosse da 4 terzi, praticamente quello che ha il DJI Mavic 3, quindi un drone che eh, per Apsan potrebbe eh, competere con un Mavic 3 per quanto riguarda le caratteristiche eh, di costruzione. Ovviamente, poi, eh, quello che realmente saprà fare questo drone è tutto da vedere. però per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, eh, dovrebbe essere davvero molto simile a quello che è il Mavic 3 di casa DJI, Apsan con il lancio dello Zino. Pro eh, si è superata, eh. cioè ha fatto davvero un salto qualitativo incredibile. Praticamente non è più quel marchio low Cost che produceva droni eh, a basso costo, molto mediocri. No. Con l'arrivo dell'Apsan Zino Mini Pro proprio fatto un salto in avanti sia dal punto di vista qualitativo, eh, dal punto di vista costruttivo e dal punto di vista dell'ingegnerizzazione. Cioè veramente qua siamo eh, vicini a quello che è il marchio DJI. Ovviamente non è ancora arrivata a quel livello, però sicuramente è, è un marchio che si avvicina davvero tanto. Adesso quando prendiamo in mano un drone Apsan eh, ci sembra di avere in mano un prodotto DJI, perlomeno dal punto di vista costruttivo e anche di quello che ci viene dato come caratteristiche. Eh, poi il bello di Absan comunque che adesso ci dà comunque dei prodotti di alto livello mantenendo comunque un prezzo eh, più basso rispetto a quello che è il marchio DJI e quindi cosa vuol dire? che Apsan sta cercando di produrre prodotti che si avvicinino a livello qualitativo a quello che è il marchio di riferimento per quanto riguarda il mondo dei droni però dandoci tutte queste caratteristiche a prezzi un po' più competitivi quindi questo Night King, questo drone che ovviamente ha sicuramente delle caratteristiche molto molto interessanti anche il prezzo per le caratteristiche che ci vengono date eh, dovrebbe essere interessante anche perché se calcoliamo che costerà circa un mille euro meno del DJI Mavic 3 eh, sicuramente attirerà molto l'attenzione e se Apsan oltre alle caratteristiche dichiarate riuscirà a metterle in pratica eh, a livello di ottimizzazione firmware, a livello di ottimizzazione eh, di quello che è appunto il comparto hardware eh, potrebbe essere davvero un drone interessante comunque sicuramente è da apprezzare l'impegno e la velocità con cui Apsan ha fatto il salto di qualità, davvero davvero incredibile anche perché un'altra conferma sulla qualità eh, e sulla voglia di Apsan eh, di produrre droni eh, di un certo livello sia anche con l'Apsan Ace, il drone che ho portato qua sul canale sia in versione SE, cioè la versione diciamo base più economica, sia nella versione Pro, eh, quella diciamo molto più eh, performante con caratteristiche della videocamera, con caratteristiche comunque di volo eh, davvero interessanti. Quindi questi droni partendo dallo Zino Mini Pro arrivando all'East ci hanno fatto capire che Absan ha intenzioni serie di produrre eh, prodotti di alto alto livello. Fatemi sapere voi cosa ne pensate del marchio Absan, di come è cambiato nel giro di un anno perché fino a un anno fa si parlava di Apsan come marchio low cost, come marchio mediocre mentre adesso ne parliamo come comunque un marchio eh, che produce droni eh, in cui ci troviamo a decidere se acquistare un Apsan o un DJI o un Apsan o un Outel quindi sicuramente se abbiamo questo dubbio vuol dire che eh, Apsan sta lavorando bene nel tentare di introdurre il suo marchio in una categoria, in un livello di droni che prima era solo di DJI e un po' di Outel. Quindi ragazzi aspetto i vostri commenti qua sotto sia per quanto riguarda il marchio Apsan sia per quanto riguarda rispetto a questo nuovo drone Night King. Quindi ragazzi se questo mio video è stato interessante l'avete trovato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi